un progetto la Casa del Sole che si è occupato l'istituto nel, nello studio delle energie rinnovabili sottolinea infatti qui c'è un collegamento un collegamento con la Casa del Sole e, che parla appunto di questa ricerca nello studio per, per